buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video oggi prepariamo insieme un'altra ricetta davvero molto golosa che potremo preparare per le festività magari proprio per capodanno il rollet di tacchino farcito prepararlo è davvero molto semplice intanto vi ricordo se non siete iscritti a questo canale siete i benvenuti facciamoci preparare dal macellaio una bella fetta di petto di tacchino La insaporiamo con sale e pepe nero da entrambi i lati. Non abbiate paura se la vostra fetta di tacchino risulterà un po' sfilacciata perché dopo con lo spago da cucina andremo a ricomporla. Massaggiamo bene la carne. e ripetiamo la stessa operazione dall'altro lato Cerchiamo di avvicinare tutti i lembi della carne, in questo modo. E dopo possiamo pensare alla farcitura. Potrete inserire all'interno quello che più vi piace. Io l'ho fatto davvero molto semplice. Ho inserito circa un etto di prosciutto cotto e un etto di provola. Aggiungiamo un po' di pangrattato, qualche pezzettino di rosmarino senza esagerare e arrotoliamo. Adesso non ci resta che chiuderlo bene con lo spago da cucina. Cerchiamo di stringerlo il più possibile, soprattutto se anche a voi capiterà una fetta di tacchino così sfilacciata. Dobbiamo essere molto meticolosi, altrimenti il ripiano fuoriuscirà durante la cottura. Aggiungiamo anche un rametto di rosmarino e voilà, il nostro rollé farcito. È pronto per essere cotto. Se volete potete cuocerlo direttamente in forno. Io questa volta ho deciso di farlo in padella. Facciamo rosolare la cipolla con circa 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva Inseriamo anche il prezzemolo e il sedano, possiamo lasciarli interi perché alla fine andremo a frullare il sughetto di cottura e sigilliamo la carne da tutti i bordi. Aggiungiamo un bicchiere di vino. Io ho utilizzato un bicchiere di vino rosso, perché avevo questo in casa. Se preferite potete utilizzare anche un bicchiere di vino bianco. Facciamo sfumare il vino completamente. È molto importante. Quando il vino è completamente evaporato aggiungiamo circa mezzo litro di acqua copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio per circa 50-60 minuti facciamo raffreddare il nostro rollè di tacchino prima di andarlo a liberare dallo spago da cucina in questo modo sarà più semplice maneggiarlo senza bruciarci tagliamo a fette disponiamo sul nostro piatto di portata e andiamo a frullare tutto il sughetto di cottura erroriamo le fette di rollè con il nostro sughetto buonissimo nel caso in cui il vostro sughetto si sia asciugato eccessivamente basterà semplicemente aggiungere un pochino di acqua e se necessario un altro goccino di sale il nostro piatto è pronto possiamo riscaldarlo direttamente in forno con il grill oppure in microonde È un piatto davvero molto furbo perché possiamo prepararlo direttamente il giorno prima oppure possiamo anche prepararlo molto tempo prima, congelarlo e andarlo ad utilizzare al momento del bisogno. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se così vi ricordo di sostenere questo video lasciando un like, commentando e se vi è possibile condividendo la videoricetta con i vostri amici e magari sui vostri social. Grazie di cuore per aver guardato questo video. Vi lascio tutti i link qua giù nell'info box e la ricetta scritta. Se volete mi trovate anche su Instagram. Vi faccio tantissimi auguri di buone feste per un felicissimo anno nuovo. Un abbraccio e alla prossima video ricetta! Ciao a tutti!